E anche quest'anno si ripete il miracolo dell'oratorio estivo, del Grest. Quest'anno a Casandrino l'oratorio si terrà dal 2 di luglio fino al 14 di luglio. Eh, il Grest, la grande estate, questa iniziativa appunto organizzata per i ragazzi affinché eh, attraverso il gioco, attraverso l'esperienza della catechesi, di tante attività, l'esperienza del gioco, della piscina, del mangiare insieme, dell'attività di laboratorio, possono trasmettere le bellezze della vita e in particolar modo attraverso l'oratorio proposto dalla parrocchia si cerca di trasmettere Cristo. Si diventa evangelici attraverso delle azioni molto semplici, così come Cristo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 Uh, e dove veramente si ha la possibilità di poter mettere nel cuore di questi bambini un seme che poi uh, sempre di più con il tempo, con la preghiera, con la perseveranza uh, fruttificherà e germoglierà sempre di più, perché loro sono il futuro. Una generazione narrà all'altra quelle che sono le meraviglie di Dio. No? E spesso crediamo che sono quasi sempre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 e veramente se tu più che essere un maestro diventi un testimone loro ti danno il cuore e sono capaci di ver veramente di fare grandi cose e allora eh, chiedo a tutti quanti a coloro che eh, sono in visualizzazione una preghiera particolare per questi ragazzi al di là dell'oratorio estivo stiamo vicino a questi ragazzi siamo dei testimoni per loro siamo delle luci accese e loro avranno sempre dei punti di riferimento Notare i difetti fino a un certo punto, bisogna valorizzare i talenti che hanno e l'agricoltura sa molto bene dove piantare il suo seme. Loro sono l'esempio di come il seme non è stato sprecato ma è fruttificato e ora sta crescendo e sta per compiere un qualcosa di grande. Arrivederci a tutti e che Dio vi benedica.